In ottobre Torino ospiterà una tre giorni di riflessione, ci vuole una città per fare una scuola, ma il nostro territorio come ha reagito? Ha reagito molto bene perché oltre Torino uh, l'evento interesserà comuni della città metropolitana, e anche altre realtà in Italia come Bologna, Napoli, Palermo, Milano. Quindi sarà molto molto interessante eh, vivere questa esperienza perché il confronto allarga moltissimo e anche le idee, le proposte che si possono mettere in campo e le buone pratiche perché confrontarsi eh, insieme sulle buone pratiche fa proprio la differenza.